La Commissione per Opportunità ha deliberato appunto il parere sulla proposta di legge elettorale a firma del presidente Marsilio, dando un, confermando ciò che era uscito in sede di audizione del Presidente, quindi confermando un parere favorevole alla tripla preferenza, a condizione appunto che vi sia una parità di genere nella lista dei candidati e possibilmente un'alternanza di genere nella lista stessa, in quanto solo i correttivi che previsti anche dalla legge del Parlamento europeo, possono dare uno spunto in più per quindi una maggiore parità tra i due generi per quanto riguarda le future elezioni del Consiglio regionale d'Abruzzo.